Zombie apocalypse Allora eccomi qua con un altro video Praticamente un altro video eh, preferiti del mese di Non lo so, vabbè lo metto nel titolo Adesso non ricordo perché è un piccolo lapsus Non so cosa mi sta succedendo ma non mi ricordo Comunque vabbè Allora ehm... I preferiti di questo mese e anche del, dell'altro mese del mese scorso sarebbe ehm, allora sulla la location prometto che sono in sala infatti vedete la, la, la foto di mia madre questa qua è mia madre la mia defunta madre e sono in sala non so se capisce vedete sì sono in sala e niente ragazze e... I video preferiti ehm, come preferito, questa volta c'è la Macedonia che mi è piaciuta un botto. Questa volta è qualcosa di mangiatrice preferiti, oltre al make up. I preferiti sono eh, la Macedonia. Poi, io ho fatto una ciambella: è piaciuta a tutti? So che siete impazziti tutti perché vi è piaciuta a morire la, la, la mia ciambella e poi, i, che ne so, le mie musiche solite preferite che ascolto quasi tutti i giorni sono i Money Skin dei Tutti Zitti e Buoni e poi eh, i Sonora con eh, Destinazione Mondo invece piaceva morire quella canzone, non smetterò mai di ascoltarla e poi, perché no, Rumore di Raffaella Carrà altre invece, per parlare di Make Up c'è la paletta che mi sta piacendo molto ed è la Zoeva Opulence Zoeva Opulence si sì, presa sul sito di Sephora ma anni e anni fa che mi sta piacendo un botto da morire non è male per niente anzi bella pigmentata e grazie a Dio wow top eh, scrive benissimo non capisco perché dovrei buttarla anzi pensavo che all'inizio fosse un po' andata male. Invece no, mi sta piacendo sempre di più ed è top. Quindi ancora è buona come Procmo Bene, scusate se guardo di là ma voglio evitare che venga mia nonna e mi veda parlare con chissà chi, quando sto parlando con voi non, non sto facendo nulla di male. Eh, e poi non voglio inquadrare mia nonna anche per quello che sto guardando di là, verso la porta. Eh, e quindi, eh, a parte Zoeva, Opulence, ecco lo sapevo, aspettate, vi porto di là, vi porto di là. E niente, allora, aspettate, non vi porto di là, ecco qua, sono già qua. Dunque, vi dicevo, Opulence di Zoeva e che altro? Ah, sì. Questi, questo profumo che già Sì, un attimo no sto registrando eh, questo qui tesori d'oriente te eh, verde verbena mi sta piacendo un botto eh, non è male anzi è veramente topissimo all'inizio lo, lo linciavo un po questo profumo non mi piaceva per niente l'ho odiato un po all'inizio devo ammettere la verità poi e alla fine ho detto, ma perché se appunto tè verde e verbena non è male, non è un profumo così malaccio. Infatti mi sto abituando, me lo sto studiando bene, ne metto un goccino per volta perché eh, a sforzarlo tutto, una bella spruzzatina, come dicono le altre, a farsi il bagno non esiste proprio. Io... Devo spruzzarlo poco a poco perché sennò mi sento male. Già all'inizio non mi piaceva, quindi devo andarci piano questo profumo. Ve lo rifaccio vedere come nell'altro video vlog che ho fatto stamani poco fa. Un mini video vlog. E invece questi preferiti. Quindi questo qua è lo top 10. Non si so dice così però vabbè. Come altro prodotto. Non male. Ecco, questa è la Zoeva. Questa qua. Questa qui col il floreale. Mi piace da matti Mentre come altro prodotto che non è un prodotto ma è un accessorio che porto sempre, ho cominciato a portarlo e, capito, Non è la borsa ma è questa qua, questa giacca qua, adesso vi alzo un po' il dispositivo, il telefono, la telecamera, quel che è Questo è il mio, non dico un kimono, più che altro giubottino che ho preso in piazza ossia alla fiera a 25 euro eh, modica cifra di 25 euro non è male, è bello caldo anzi direi è confortevole non mi tira da nessun lato eh, ci sto caldissima ragazze ve lo consiglio se acchiappate al volo eh, adesso non ve lo sto facendo da pubblicità di niente perché non, non, non ha marca né niente però se acchiappate una cosa così se vedete una cosa così alla fiera di, del vostro paese cita quel che è prendetelo perché è caldo e morbido allo stesso tempo e mi piace non so a voi che misura portate però se vi piace, se vedete una cosa simile al mio gi giacchino prendetelo perché è bellino dai ragazze la potete usare con tutto non dico nei giorni di vento vento fortissimo, per carità, no ma nei giorni che è bella giornata fa un po' di venticello un venticello normale che fa un po' di freddo, mettete questo e siete a posto, ok. Ultimo, ma non per importanza come il prodotto che sto utilizzando per lavami la faccia al mattino, la metto la crema è quello: le rose acqua le rose antica. Che ce l'ho in bagno. Adesso non vado a prenderlo, però, se riesco a faccio una foto ve la metto qua, o qua ai lati, o da questa parte o da questa parte qui. Vi metto sia la forza della crema che del detergente, uno o uno l'altro, vediamo un po' nel montaggio del video. E... e niente ragazzi, questo era tutto, non vi dico altri prodotti perché sennò non finiamo più. Non, è, non ho neanche idea di quanto ho registrato, però aspettate un attimo. Ah, 6 minuti di video, top! Un bacio e... e ricordatevi di supportarmi con un bel pollicino in su un commentino e iscrivetevi al mio canale, se vi va non vi costringo, l'iscrizione è libera, ci mancherebbe solo quello, e attivate la campanella qualora vi iscrivete, e, e niente, basta, Però è tutto, io vi lascio, mi congelo questo video, e vi lascio le vostre cose, ciao!